ciao a tutti oggi prepareremo la focaccia alla messinese il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa gli ingredienti sono farina di tipo 0 semola acqua olio lievito fresco di birra zucchero sale acciughe indivia riccia tuma o scamorza pomodorini sale pepe e olio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 Il formaggio è tritato, mettere in una ciotola. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo stenderemo su un piano di lavoro infarinato. Posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno e facciamo lievitare in forno spento per un'altra ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la focaccia, adesso la andremo a condire. Mettere per prima le acciughe. Il formaggio. riccia. I pomodorini. condire con il sale. Il pepe nero. Irrorare con un filo d'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200° gradi per 20-30 minuti. La focaccia è cotta, servire subito. Focaccia alla messinese. Grazie e alla prossima ricetta.